Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao carissimi, un mare di, di abbracci e di ringraziamenti e di saluti. Abbiamo già raggiunto quota 2700 di iscritti, tutti molto attivi nel canale. Vi ringrazio tantissimo a nome mio e a nome di tutto lo staff. Oggi finiamo il, a Dio piacendo, Gesù Maestro di Israele, per il vangelo di luca rimarrà il vangelo di giovanni da vedere vi preannuncio che non ci sono tantissime alla cote nel vangelo di giovanni oggi ed è anche con un po di, di, di commozione che posso dire siamo arrivati alla, alla chiusura del vangelo di luca con alcuni comandi precisi distribuiti tra il capitolo 21 22 e il capitolo 24 sono cose molto profonde se vi piacerà il nostro video, vi chiediamo di, prendere, di dare sempre un like, di farlo circolare, però solo alle persone che possono, diciamo così, apprezzare questo, questo sforzo che noi facciamo per rendere più comprensibile questa visione, questa dimensione meravigliosa di Cristo Maestro di Israele, anche alle nostre latitudini e soprattutto alla nostra epoca. E se non l'avete ancora fatto, per cortesia e gratis, iscrivetevi al canale. Grazie davvero di cuore. Capitolo 21, versetto 34. Eh, State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazione, ubriachezze della vita e quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Quindi state attenti a voi stessi. È un comando, è un comando che eh, va inquadrato nel discorso di addio, in un discorso, eh, potremmo dire, escatologico, così viene definito, cioè escatà sulle ultime cose, su ciò che dovrà avvenire negli ultimi tempi. E dice esattamente alle persone che ricevono il Vangelo e che lo leggono tuttora, anche oggi, in prospettiva futura, di stare attenti, proprio stare attenti a voi stessi, affinché non si appesantiscano i cuori. È un semitismo. E l'altro semitismo molto interessante di questo versetto è quando dice, poco più avanti, eh, perché quel giorno non piombi addosso all'improvviso, versetto 35, come un laccio, infatti, esso si abbatterà su tutti coloro che abitano sulla faccia della terra, che siedono sulla faccia della terra, Questo altro semitismo. Il comando qual è? Il vostro cuore non sia, state attenti, e che non sia appesantito. Appesantito dalle tribolazioni del quotidiano, il cristiano deve vivere oggi come se fosse l'ultimo giorno, non deve vivere nel futuro, facendo pronostici su quando e come verrà Cristo, Lasciamolo fare a chi usa la Bibbia in questo modo, in maniera proprio non molto ortodossa potremmo dire. Cerchiamo invece di stare legati al comando. In un momento di parusia, Gesù dice, comanda, secondo Luca, secondo Matteo, abbiamo visto, le cose sono un attimino diverse, state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano, cioè non siate distolti, dissipati, atomizzati, in ubriachezze, affanni della vita e così quel giorno arrivi all'improvviso avevamo visto che sarà di notte comunque quel giorno arrivi all'improvviso su di voi all'improvviso e poi versetto 36 vegliate in ogni momento la traduzione dice pregando in realtà in greco questo termine non significa pregare ma fare richieste fare richieste ehm, che abbiano come fulcro il poter andare con il Signore. In ogni momento del nostro oggi dobbiamo essere pronti alla parousia con serenità non in maniera eh, diciamo psicologicamente poco stabile però dobbiamo essere nella diciamo in piena coscienza che siamo in uno stato viatore. Il Signore può venire in qualunque momento e quindi questa veglia è corroborata da richiesta di essere con lui. Molto semplice, Signore, è un comando, eh? sono tutti comandi. Quando vieni prendimi con te, prendimi con te, prendimi con te. È proprio una richiesta, una perorazione fatta, sì no, va bene anche il verbo pregare, però di per sé indica proprio una richiesta, una richiesta. Questo richiedere lo viene motivato su comando di Dio, perché Gesù è maestro di Israele in questo caso, e perché così noi possiamo avere la forza di sfuggire a ciò che sta per accadere e a comparire davanti al Barnascià, cioè a lui, quando verrà a prendersi. Il figlio dell'uomo, il Barnascià, vi ricordate? In Daniele in Aramaico, il capitolo 7. Quindi abbiamo già visto i comandi. Capitolo 23. Nel capitolo 23, dal versetto 17-18, versetto 36-37, eh, io ve li accenno, ma di questo capitolo abbiamo parlato in, eh, nella playlist della, della liturgia. Abbiamo fatto un lavoro enorme. Vabbè, voi direte, quello è a pagamento, d'accordo, non è un problema. Però ne abbiamo già parlato, ne ho parlato tantissimo. C'è il comando, ricevuto il calice, rese grazie. Poi c'è il comando, prendetelo, fatelo passare tra di noi. Perché da questo momento io non vero più dal frutto della vita finché non verrà la Malcuta Shemaim, ma il regno dei cieli, ecco, poi c'è il, il versetto 36, del quale abbiamo già parlato, avete, voi che ci seguite da tanto tempo, avete, avete già, quindi non posso ripetere ciò che abbiamo già detto, vi ripeto solo il comando, ma ora chi ha una borsa la prenda, è così chi ha una sacca, chi non ha una spada vende il mantello e ne compri una, vi ricordate questo quest episodio, ne abbiamo già parlato tantissimo, sono tutti comandi, deve compiersi in questa, questa parola detta nel Tanakh, fu ennoverato tra gli empi, infatti quello che mi riguarda volge il suo compimento. Però vedete il comando, non è certamente a noi, chi ha bisogno ce la vende e prende la spada. Vi ricordate, ne abbiamo parlato tantissimo di questa, di questa situazione in, nelle varie playlist. Il capitolo 23 non ha la cot, e il capitolo 24 ce l'ha, ce l'ha una lacham molto chiara, voi restate in città affinché non siate rivestiti di potenza dall'alto, riferendosi allo Spirito Santo. Questo rimanere in città non è per noi, ovviamente, ma era per gli Apostoli. Perché nel racconto lucano, voi sapete che passione, morte resurrezione, poi soprattutto resurrezione i famosi 40 giorni, si svolgono tutto, tutto dentro il capitolo 24. Se voi state molto attenti, nel capitolo 24, Gesù risorge la mattina e la sera sale al cielo dopo aver portato i suoi sul monte, di fianco ovviamente a Gerusalemme, sul monte degli Ulivi. Quindi, che vi posso dire? Eh, abbiamo finito col Vangelo di, di, di Luca. Sì, certo, la parte eucaristica, dove ci sono tutti i comandi, prendete, fate questo in un'ore di il discorso. Il discorso che abbiamo fatto anche nel Vangelo di, di Marco e di Matteo, rimandiamo chiaramente alla playlist della storia della Divina Liturgia, abbiamo fatto decine e decine di ore su questo comando, fate questo, questo cosa, disse la Berashah, disse la benedizione sul calice, quale disse, nella Bibbia non c'è scritto, quindi dobbiamo chiedere ai figli di Israele di darci, Birkat Mazon, di darci, eh, lo Ioser di darci tutti i testi che loro usavano Certamente poi si sono modificati i lunghi secoli, però quando Gesù dice pregate, e quando dice fate questo, disse l'orazione, quale orazione? Eh, purtroppo nei testi biblici non ci sono scritti se non questo link, e, e questo piccolo collegamento, disse e fece. Chi leggeva sapeva cosa Gesù aveva detto. Per noi è già più difficile, dobbiamo fare un lavoro profondo di ricerche, che abbiamo cercato con, i nostri, con il nostro staff e con i nostri mezzi molto limitati di poter diciamo così partecipare alla vostra alla vostra carità è finito il vangelo di luca eh, vi ringrazio eh, davvero riconoscete vi saluto ripeto se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale eh, abbiamo 1300 video insomma qualcosina diciamo che può aiutare nella crescita e nel dibattito la prossima volta inizieremo eh, con il vangelo secondo giovanni e sarà l'ultima nostra fatica perché ci limiteremo a Gesù Maestro di Israele con le Alachot nei Vangeli. Poi forse faremo un appendice anche sui detti di Gesù extra Vangeli, no? si può trovare qualche detto di Gesù anche fuori dai Vangeli, eh, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, vi ricordate frasi di questo genere? Comunque vedremo, lo stiamo studiando con i nostri collaboratori. Vi saluto e vi ringrazio, come dico sempre, ci vediamo alla prossima, ciao, grazie.